Buongiorno, bentrovati, ben svegliati. Stamattina mi è venuto particolarmente bene il fiorellino delle carte. Vediamo se riesco a inquadrarlo. La regia proprio non è cosa mia, eh! però mi piace un sacco come è venuto stamattina. e ginnastica. Inizia dicembre, io sono particolarmente felice oggi. A parte dicembre mi piace come mese. Oddio le feste di Natale, di fine anno non è che siano proprio proprio il mio primo amore, però al di là della parte commerciale, se vogliamo anche un pochino più umana per Natale, che ha il suo perché, ma a volte è un po' tanto, ecco, non è che mi dispiaccia l'essenza del Natale, ma ah, è un po' impegnativo, soprattutto perché hanno messo le lucine dal primo di novembre qui intorno a casa mia, no? quindi mi sono già anche bella che stufata io delle lucine di Natale, è un mese intero che le vedo. Ma a parte gli scherzi, al di là del Natale, dicembre è un mese che a me piace moltissimo, a parte è il mese in cui è nata la mia mamma. E poi ha proprio questa frequenza di discesa, di silenzio interno, nonostante il caos esterno, e di ultimo pezzetto, prima del cambio. È un po' la frequenza così, dell'ultimo dell pezzetto di film si arriva. A una conclusione qualunque essa sia. Mi, mi piace la frequenza di dicembre perché non è affatto dura, non è affatto violenta per tanti versi, è invece davvero sfumata quasi, delicata e quindi oggi è il primo dicembre. Abbiamo fatto un fiorellino particolare di carte. Ricorda un po', no? Le decorazioni delle ghirlande di Natale. Scegliamone una e la ascoltiamo. Allora, come sempre, anche negli altri mesi dell'anno, ci si mette bene bene in ascolto del corpo. Che non è che voglia dire niente di particolare. Mi siedo o se sono in piedi sento bene i piedi attaccati a terra. Sento bene la materia che compone il mio corpo. Non siamo tanto abituati a sentire il corpo perché siamo più concentrati sui pensieri che ci attraversano. A volte siamo talmente immersi nei pensieri che il corpo ce lo dimentichiamo. Invece ora ci concentriamo sul corpo che ci aiuta a farli rallentare i pensieri, a dargli un aggancio. Ci respiro attraverso, mi rendo conto di dove sono, di cosa ho intorno, davanti, dietro, sopra la testa. Sento la forza di gravità, la densità del mio corpo. Se ho caldo, se ho freddo, se ho fame. E rimango qui, radicata a terra, mentre ascolto la carta della giornata. Che oggi è questa qui. Adesso andiamo anche a guardare qual è. Ok. Quadratura sistemata, forse, spero. Allora, che carta abbiamo pescato per iniziare dicembre? Angeli, Demoni, Doppio. Ve la faccio vedere ancora un pochino. Questa è una carta che al di là dei colori, del titolo, dei disegni che contiene, parla tantissimo di struttura. La cosa che prima mi colpisce di questa immagine è proprio il convergere di questi spicchi. Questa, se, se la guardo, è come una piramide tridimensionale no? In prospettiva. Se dovessi immaginarmi com'è fatta, direi che è una piramide a base pentagonale con gli spicchi delle facce triangolari, come tutte le piramidi. Però, se uno la guarda invece in modo piatto, è un pentagono. Se invece guardo le tre figure, sono tre triangoli. Mi piace moltissimo la struttura multipla di questo disegno, prima del suo titolo, prima dei suoi colori, prima di tutto il significato e il contenuto. Quello che mi colpisce tanto, sempre, è la convergenza qui, sulla punta. Mi dà sempre un conforto, così, anche privo di spiegazioni, il fatto che questi tre triangolini, tanto diversi per atmosfera, per colori, per nome, per immagini, e alla fine lassù si tocchino. Mi dice, vabbè, allora, nonostante tutte le divisioni che ho dentro, a un certo momento tutte queste divisioni arriveranno a toccarsi. Arriveranno in qualche modo tipo a darsi la mano, anche solo a vedersi una con l'altra. Una volta ho fatto un sogno, che magari vi ho anche già raccontato, però cade molto a proposito su questa carta. Una volta, anzi più di una volta a dir la verità, ho sognato di incontrare le altre versioni di me. Un po' come le mie altre incarnazioni, tutte assieme. Era come ci fossimo dati appuntamento e ci ritrovavamo tutti nello stesso posto, tutti, tutte, nel senso che avevano tantissime forme, eh, tante non avrei neanche saputo collocarle in posti e luoghi e ogni volta eh, ci arrivavo lì accompagnata dal mio angelo e tutte le volte mi sorprendevo di quante fossero queste mie versioni. Erano tantissime, pareva essere a Woodstock, una donata oceanica, no? E più di una volta mi sorprendeva il fatto che nessuna di loro riuscisse a vederle altre, ognuna si sentiva sola. Era il mio angelo che mi diceva, guarda che te le faccio vedere io, passa a salutarle, passa a prenderle per mano, passa anche solo a dargli una carezza, che ti vedano o non ti vedano. Succederà quel che deve accadere. E tutte le volte erano sogni veramente molto, molto confortanti. Accade così, non solo nei sogni, anche nelle giornate. Questa carta ci racconta questo, no? Si parte da tre triangolini distinti. Da una parte ci sono i demoni, dall'altra ci sono gli angeli, oggi sono cretina, scusate, e dall'altra c'è il doppio, che è un elemento interessante nel vivere incarnati come esseri umani, il doppio, diciamo interessante, e stanno in tre triangolini ben diversi, però a un certo punto si incontrano, si toccano. Ecco io sono un inguaribile ottimista da questo punto di vista, sono convinta che nelle nostre giornate noi abbiamo continuamente la possibilità di far incontrare dentro di noi ma anche fuori cose che partono estremamente distanti l'una dall'altra. Ha un nome magico questa cosa, si chiama filatura. Si, si chiama eh, capacità di prendere tanti elementi che non ci azzeccano niente con la logica uno con l'altro tante volte e di fare un passo indietro sentire e anche intravedere l'armonia che li lega il punto dove si vanno a toccare qua in cima che a volte quando siamo alla base uno guarda su e dice chissà se c'è questo punto di incontro tra tutte e sei parti diverse intravederlo anche solo immaginarlo, sperare che ci sia e iniziare a fare dei movimenti non per dividere ma per unire. Allora tanto spesso si pensa se non so dove sto andando come faccio ad andarci. Se io ragionassi così nella mia vita non avrei mosso un passo, praticamente mai. Io non so mai nella vita dove sto andando e se vi ascoltate almeno la metà del tempo neanche voi. Non è che siamo così diversi. Il punto è che posso decidere, o mi fermo finché non ho chiaro cosa voglio fare, dove voglio arrivare, oppure ascolto anche le altre mie parti. Se uno di questi triangolini non mi è chiaro, posso ascoltare gli altri. Posso fare un lavoro su di me, accompagnato dai miei insegnanti, chiedere aiuto alla vita, chiedere aiuto al mio angelo, da sola o aiutata posso fare dei lavori che mi permettano di ascoltare non solo il pensiero, anche il sentimento, non solo l'emozione, anche la logica, non solo il sentire, il mondo invisibile, l'ispirazione, ma anche il buon senso da una parte e la percezione dall'altra. Cioè posso ricordarmi che da qualche parte si toccano gli ambiti della mia vita, anche se per la logica è impossibile vederlo. La logica vede il piatto, vede la base e tutti i lati della piramide sono staccati. Il sentimento si accorge che c'è anche un'altezza, c'è una tridimensionalità, c'è un qualcos'altro oltre il piatto. Inizio a muovermi in quella direzione, inizio a cercare il punto di convergenza e a un certo momento lo percepisco. Ma non accade se non mi sposto dalla base. Senza fare discorsi troppo mistici o geometrici, perché sono carini e affascinanti, però a un certo punto mi rendo conto che la gente la perdo se parlo solo di geometrie. <ride> Facciamo degli esempi molto, molto concreti, anzi, facciamone uno in particolare. Ci possono essere degli ambiti della mia vita dove mi sento proprio bloccata. Sul lavoro, Facciamo un esempio. Sul lavoro mi sento in un momento dove proprio non so da che parte rivolgermi. C ho troppe strade aperte, non mi sembra che non ce n'ho aperta nessuna, la vita non mi dà indicazioni chiare e io non ho obiettivi chiari. Fumo, divisione, vedo solo piatto. Allora uno dice, mi concentrerò sull'ambito dove non riesco ad andare avanti. Giù la testa, boom, boom, boom, tutto lì. Posso anche provare una strategia diversa. Tiro un attimo il fiato con questa frequenza più morbida di dicembre, appunto. Faccio un attimo una pausa, anche di un paio di settimane, anche di un mesetto, anche di due giorni. Faccio un attimo una pausa, non di tempo esterno, ma di tempo interno, dentro di me, sposto l'attenzione. Non vuol dire penso ad altro e lascio tutto lì, che poi lo ritrovo più incasinato di prima. Vuol dire mi ricordo che da qualche parte c'è un punto di convergenza negli ambiti della mia vita che è al di fuori della mia comprensione. Ci sono anche altri elementi, oltre al lavoro dove le cose non vanno, nella mia vita avrò delle relazioni, Avrò delle ispirazioni artistiche, avrò degli amici, avrò una palestra che frequento, avrò un parco dove andare a passeggiare vicino a casa. Faccio qualcos'altro ricordandomi che lo sto mettendo in campo per creare un'elevazione, un'altezza, un andare verso il punto di convergenza in cima alla piramide, verso qua. Meno male che sono stampate queste carte così posso usare dei disegni ad aiutarmi. Dalla base mi tiro su. In qualche modo misterioso, che la mente non capisce, è inutile perderci del tempo a far teorie. Gli ambiti della mia vita sono in contatto nella punta della piramide, a un livello parecchio più alto del pensiero, che non gli interessa nemmeno il pensiero. Allora posso lavorare in quel senso, non mi incaponisco a spingere dove tutto è bloccato, vado al contorno, filo il blocco che sto vivendo in tutti gli altri ambiti della mia vita, gli cerco un'integrazione, un aggancio, un sostegno, noi stessi come persone quando siamo in difficoltà, una delle cose che più ci fanno bene è di cercare un sostegno mirato, di qualcuno che ci faccia come da adattatore alla vita, da accompagnamento, da sostegno, non a caso a raccontare al mondo i nostri disagi, sperando che compaia qualcuno a risolverceli, ma sulla persona giusta, sull'amica che ha vissuto la stessa situazione, sul compagno che so che mi può sostenere, sul mio gatto piuttosto. Trovo il giusto adattatore, la stessa cosa per gli ambiti della vita. Se il mio lavoro è in difficoltà, può darsi che un viaggio, una buona lettura, una bella serata, un, una notte in discoteca, gli diano manforte, lo sostengono, sembrano staccati questi lati della piramide ma in realtà sono tutti parte dello stesso disegno. Lo scelgo io se vederlo piatto o vederlo in tridimensionale o vederlo ancora oltre. Come lo faccio guardando questa carta posso farlo negli ambiti della vita, è una scelta Posso decidere di guardare la vita in due dimensioni piatta, in tre dimensioni estesa, in quattro dimensioni, seriamoci anche il tempo, o in n dimensioni, se siete più bravi in matematica di me, se no io alla la quarta mi fermo. Ecco, inizia così dicembre. Facciamo ginnastica. E nella ginnastica accade questa cosa della carta, tanti ambiti si toccano. Facendo la ginnastica al mattino faccio bene sicuramente al mio corpo perché gli muovo delle energie, ma insieme muovo anche a livello più sottile tante cose, confluiscono nella ginnastica tante parti di me. Almeno in questi pochi minuti facciamole stare insieme. Si parte sulla musica e giù il microfono. Per Natale mi regalo una telecamera di quelle lì che si possono spostare magari, se la trovo carina, speriamo. Se ne conoscete qualcuna mandatemi il link. ecco fatto, un ultimo sguardo alla carta di oggi, vi auguro uno splendido giovedì, ci vediamo domani sempre alle 9, ciao!